Ciao, oh, Maura, che Eccoci. bello vederti. Buongiorno. Ci parli di Milano Galway uh, step by step. Step by step, non tutti gli step, però diciamo cerchiamo di fare una, una sintesi. Perché ti vedo in questa, in questa così, location molto irlandese. Sì, ho scelto di farvi vedere il bovindo che è la parte più bella della mia casa e ovviamente non dico che è uno dei motivi per cui sono venuta qui, però è una cosa che ho sempre sognato di avere, quindi sono molto orgogliosa di mostrarvela. Mi spiace che ci sia un po' di controluce, però fortunatamente la luce qui diciamo, è sempre un po' schermata dalle nuvole, quindi ce la possiamo fare. lascio il palco. Grazie. Allora, cominciamo subito con uh, Tough Alter Root che se ho pronunciato bene, e sicuramente no, è, siete i benvenuti e le benvenute in irlandese, perché um, se siete stati, stati in Irlanda sapete che l'accoglienza è una delle caratteristiche che più distinguono uh, questo, questo popolo e quindi mi piaceva l'idea di uh, darvi il benvenuto nella, nella loro vera, vera lingua, qui a Galway. Um, quello che farò oggi, come diceva appunto Alessandra, è raccontarvi un po' il mio percorso di, di vita e di, di storia che mi ha portato da Milano a Galway quest'estate, sono qui da, da, da luglio. E perché magari questa, questo racconto può essere di spunto um, o, di, o di ispirazione o di, diciamo così, caution come cose da non fare per chi magari sta pensando di fare una, una scelta di questo genere. Mi presento, sono Maura, sono uh, cresciuta all'Aquila, ho vissuto a Milano per 15 anni prima di trasferirmi qua a Galway, ho 46 anni e sono una copywriter e content strategist. E qui in, in Irlanda lavoro con clienti italiani, ho mantenuto tutti quanti i miei clienti che avevo in Italia prima di trasferirmi, qualcun altro è, si è anche aggiunto, e non ho per ora clienti eh, internazionali o irlandesi. Questo mi porta a fare un disclaimer prima di, di cominciare il, il racconto, che è che l'esperienza che vi racconto oggi è l'esperienza di una persona che ehm, ha scelto di trasferirsi per passione. E non ho scelto Galway perché avevo un lavoro qui o perché cercassi un'opportunità professionale specifica in Irlanda o a Galway. Ho scelto di venire a Galway perché era il mio sogno, perché l'Irlanda per tanti anni è stato il, il mio sogno e di fatto questo talk dovrebbe chiamarsi uh, diventare freelance per inseguire i propri sogni ad essere onesti perché mh, dal momento in cui ho scelto di venire qui a quando poi sono riuscita a farlo in realtà ho consapevolmente o meno cambiato tante cose della mia vita e la prima che ho cambiato il primo grande cambiamento è stato sicuramente il più importante diventare una, una freelance perché sono stata impiegata per quasi tutta la mia vita fino a 41 anni di età e nel 2017 mi sono licenziata dall'agenzia di comunicazione in cui, in cui lavoravo. Ho speso una parte della mia liquidazione per venire per la prima volta in Irlanda. Uh, ho affittato una casa e sono stata un mese a, a Cork. E, um, sono stata a Cork invece di girare per l'Irlanda e innamorarmene, come poi ho fatto comunque, perché volevo provare ad assaggiare la vita da residente. Volevo essere sicura, per quanto si può essere sicuri dopo un mese, ovviamente, che fosse un qualcosa che, in cui mi riuscivo a vedere. Quindi ho cercato la novità, la bellezza, le avventure, ma anche la noia, la banalità, le cose quotidiane, la spesa, tutte quelle cose comunque più noiose. E per sperimentare se veramente questa cosa mi, mi poteva dare soddisfazione. Inutile dire che la risposta la sapete. E, sono andata via da, da Cork sapendo che sarei tornata in Irlanda, un mese dopo ho chiamato la commercialista e abbiamo aperto la, la partita IVA. Da lì cosa ho fatto? Ho lavorato, lavorato, lavorato per guadagnare quanti più soldi possibili, volevo, volevo raggiungere una stabilità economica eh, che mi permettesse di realizzare il mio sogno, perché ero convinta che mi servisse mollare tutto e ricominciare da un'altra parte, da zero, quindi non poter continuare il mio lavoro. E questa ovviamente era una preoccupazione che per tanto tempo mi ha, mi ha tra, trattenuta, ed è una preoccupazione sbagliata, come sappiamo. E, però per me ci è voluta la pandemia per scoprirlo. In realtà è brutto dirlo, però... Per me il Covid è stato il Deus Ex Machina che mi ha dimostrato che in realtà non avevo bisogno di, di, di, tra, di, di ricominciare da capo, che il mio lavoro poteva seguirmi dovunque sarei voluta andare, specialmente in un posto ad un'ora soltanto di più salario dall'Italia. Dall ed è stato anche diciamo, quella cosa che ha attivato quella vocina nel retro del cervello che succede dopo i traumi e le catastrofi e che è se non ora quando. Per cui il tempo passa, le cose che devi fare, falle. E quindi mh, questo è il motivo per cui più o meno l'anno scorso, di questo periodo, ho dato voce al mio desiderio. Per la prima volta, parlandone con mia sorella, le ho detto: Claudia, l'anno prossimo d'estate a luglio vado a Galway. E lei mi ha detto: Maura, era ora. Perché? Perché lei lo sapeva benissimo che questa era la cosa che volevo fare, ma che per tanto tempo era stato soltanto un sogno. E nel momento in cui invece gli ho dato un nome, gli ho dato un'intenzione, gli ho dato un luogo e una data soprattutto, quel um, sogno è diventato un progetto. E quindi da quel momento ho cominciato a, a pianificare e quindi a rendere le cose davvero reali. Fare i preparativi per me da quel momento in poi ha significato sostanzialmente darmi le risposte a uh, tre domande fondamentali, tre macro domande. Cosa cambia? Cosa porto? Cosa lascio? E cosa cambia? Grosso modo può essere tutto: la casa, la residenza, il lavoro, la situazione sanitaria, il fisco-you ehm, name it. E, in realtà, trasferendosi da un paese dell'Unione Europea a un altro, mi sono resa conto che c'erano delle cose di cui fortunatamente potevo non occuparmi, o comunque non in maniera radicale, cioè che non richiedevano azioni da parte mia. I documenti, i visti, la salute, sono tutte cose che fortunatamente, Santa Unione Europea, noi abbiamo eh, facilmente a disposizione anche in un, altro, in un altro paese. E quello che cambia, invece, erano le cose che riguardavano la casa e il lavoro. Per cui la prima cosa che ho fatto è stato parlare con la mia commercialista e decidere con lei che cosa fare. Abbiamo deciso nel mio caso di mantenere la mia partita IVA italiana almeno fino alla fine di quest'anno, per poi valutare nel 2023 uh, il cambio di residenza, l'iscrizione all'Aire e l'apertura di una posizione irlandese. Ho parlato con i miei clienti. La mia preoccupazione era che magari loro non volessero continuare con me, visto che comunque andavo all'estero, ed era una preoccupazione fortunatamente inutile, eh, però ci ho tenuto a dare loro il massimo del preavviso possibile approfittando anche della fine dell'anno e quindi di cambi magari di contratti, di ridiscussioni per eh, dare loro la possibilità comunque di gestire la, la transizione anche come fosse più comodo per, per loro e sono rimasti tutti quanti come con mia grande gioia. E poi l'altro la, grande cambiamento è stato la casa. Eh, se per caso avete desiderio di venire in Irlanda sappiate che qui la situazione housing è tra le più difficili di tutta l'Europa e io vengo da Milano per cui diciamo dovrei conoscere bene le, le difficoltà eh, ho parlato con il mio padrone di casa a Milano e sono riuscita con lui a concordare la possibilità non solo di dargli la disdetta ovviamente nei tempi di legge ma anche di avere un gioco di uno o due mesi da decidere anche all'ultimo momento per tenermi quella casa, perché? Perché ho realizzato subito che non avrei mai potuto trovare una sistemazione definitiva o comunque di lungo periodo a Galway stando in Italia, avevo bisogno di andare lì e di cercarla lì, che vuol dire cosa? Vuol dire non posso portarmi tutte le cose che vorrei portarmi. Quindi vuol dire che devo lasciarle da qualche parte, quindi vuol dire che mi serve una casa a Milano, quindi vuol dire che devo pagare l'affitto per qualche mese in più mentre cerco la casa uh, a Galway, oppure avere uno storage. Per cui parlare di queste cose e visualizzarle, realizzarle fin da, da subito, con tanti mesi di anticipo, è stato utile perché comunque mi ha aiutato a sistemare il mio budget in maniera molto più realistica e anche a capire che c'erano delle cose che potevo controllare da qui e su cui potevo lavorare, e altre in cui non avevo, diciamo, nessuna agency e, e quindi tanto valeva smettere di perderci il sonno. E quindi questo è il motivo per cui in realtà il resto dei miei preparativi è stato dedicato a alla mia casa, alla mia situazione a Milano, e quindi a rispondere alle altre due domande che vi dicevo prima, cosa porto e cosa lascio. Ehm, ho trascorso mesi a decidere che cosa era indispensabile per me da tenere e che cosa invece potevo lasciare andare. Ed è un'operazione, diciamo, che sono sicura che molti di voi hanno provato in vari, in vari contesti, in varie situazioni e non è per niente facile, però è anche liberatorio. Quello che ho fatto io è stato dividere le cose da portare subito, immediatamente con me, cose di lavoro, uh, il computer, mh, vestiti, il banjo, e cose che invece avrei spedito una volta arrivata a, a Gulby e trovato una situazione, una situazione stabile, abitativa. E, e poi le cose che invece sono ricordi, cose importanti, che so che voglio tenere per me, per il mio futuro, però che non mi servono. E quelle sono in questo momento in una casa in montagna che per fortuna ho a disposizione. E questo, diciamo, riassume la parte dei preparativi insomma, che, che ho fatto, che si sono completati con il sopralluogo, che io consiglio a tutte le persone che vogliono mh, trasferirsi e penso che sia abbastanza anche intuitivo. Volevo assaggiare la città di Galway, volevo respirare l'aria e anche conoscere quante più persone possibile prima di trasferirmi, perché comunque volevo costruirmi una rete ancora prima di arrivare. E quindi a maggio di quest'anno, quest subito dopo il freelance camp, di fatto ho preso, sono partita, sono stata una settimana a Galway e ho fatto... Una serie di incontri con tutte le persone con cui ero riuscita a entrare in contatto, ehm, amici di amici, colleghi, persone che ho conosciuto su Facebook, eh, per ehm, conoscerli, far sentirmi raccontare della città chiedere a loro informazioni e soprattutto spargere la voce sulle mie necessità abitative soprattutto. E ho studiato la città a fondo, io non ho la macchina, mi muovo a piedi, per cui per me era fondamentale capire quanto è grande la città, quali sono i collegamenti, come sono, quali zone possono essere più utili per me in cui cercare casa e quali invece è. Eh. E, e poi ho, ovviamente oltre a divertirmi, bere birra e sentire musica, ho capito quali sono le qualità anche culturali, sc la scena, diciamo così, culturale, turistica, eh, artistica della città che sono i settori, che anche professionalmente mi interessano di più perché in un futuro non si sa mai. Facendo questa cosa ho scoperto che c'era un festival che si sarebbe tenuto a luglio, proprio nei giorni in cui io prevedevo di arrivare a Galway, che accettava volontari. Per cui mi sono iscritta come volontaria per fare appunto del servizio durante questo festival. E questo ha significato che il giorno dopo il mio trasferimento a Galway, quindi in un momento che sapevo che sarebbe stato completamente Piu, testa per aria, avevo comunque una cosa concreta da fare, una cosa bella, in cui avrei conosciuto persone, avrei visto la città, avrei fatto delle cose belle, e questa cosa è stata per me fondamentale, perché comunque, sia per la mia sanità mentale, sia perché comunque mi ha portato delle conoscenze e delle amicizie che ci sono ancora adesso. E, e che ovviamente mi sono state utili sotto tanti punti di vista, compresa la, la casa. Perché arriviamo al momento di luglio della mia transizione, così come la voglio chiamare, della soglia, come la chiama il mio psicoterapeuta, e ho trovato una casa, cioè sono arrivata a golvi sapendo che la casa già mi aspettava perché grazie alle relazioni che ho tessuto diciamo nei mesi precedenti e alle amicizie costruite eh, avevo una casa che mi aspettava per due mesi a una cifra anche molto ragionevole che mi ha permesso di tenere la mia casa di milano per due mesi in, um, in più senza diciamo così svenarmi completamente e um, nel giro di un mese qui a Galway, sempre grazie al santo, sempre santissimo passaparola, eh, sono riuscita a trovare un'altra casa che è quella in cui sono adesso, che invece è più stabile, in cui spero di restare a lungo e in cui a gennaio mi spedirò. Le cose che sono rimaste ancora a milano in casa di un'amica per fortuna e perché a settembre non sono riuscita a, a farlo come erano nei miei piani perché questa casa non era non era pronta per cui diciamo che il piano tutto sommato ha, ha funzionato e l'ultima cosa che voglio dirvi perché comunque penso che sia tra tutti le cose la più importante, almeno per me, è quella che io chiamo la mia strategia personale di ambientamento e di insediamento diciamo così, nella, nella nuova città, nel nuovo mondo, nella nuova vita e che è la strategia che io ho chiamato Apri Tutto come Boris insegna, cioè aprirsi completamente, parlare con tutti, raccontare la propria storia, ehm, ascoltare, cercare ogni occasione per conoscere persone, per creare relazioni umane. E io sono un'introversa, per cui, diciamo, detto diciamo, ha molto valore. Perché ho scoperto, ho imparato, che uno dei motivi di fallimento del, dell'espatrio per molte persone è proprio la difficoltà nel sentirsi a casa in un altro posto, nel sentirsi accolti e nel riconoscersi in un posto e aprirsi e aprire e fare entrare e dialogare sono le cose che più possono aiutare nel raggiungere invece questo, questo obiettivo. E per me avere una rete sociale era fondamentale, ho cominciato molto prima di partire a costruirla e continuo ancora adesso e so che ho fatto, che ho fatto bene, che sto facendo bene. Ho finito? No, non ho finito perché l'ultima cosa che voglio dirvi è Avevo detto all'inizio che questo speech avrebbe dovuto chiamarsi fare la freelance per inseguire i propri sogni. e um, I miei sogni, uh, come alcune persone che mi conoscono sanno, uh, hanno a che fare con la musica. E, um, per me l'Irlanda era la possibilità, ed è la possibilità, di fare della musica ascoltata, studiata, suonata, il centro della mia vita, l'asse intorno al quale Ruota la mia, la mia vita, e in Irlanda, più che in ogni altro paese che io abbia mai conosciuto, questa cosa è possibile ed è bellissima. E la settimana scorsa ho avuto l'opportunità di salire sul palco di un pub qui a è molto importante, e di suonare e cantare insieme a una musicista irlandese che, che io stimo moltissimo e che ho l'onore di chiamare mio, mio amico. E lui si è fidato talmente tanto di me da, a sorpresa, senza averlo deciso prima, come si dice, chiamarmi sul palco per suonare insieme a lui. E quello è stato per me il momento, uno dei momenti, come potete immaginare, più emozionanti più gratificanti di tutta la, la, la mia vita. E questo per dirvi che appunto il piano sta funzionando bene. E con questo eh, ho finito. Grazie, grazie davvero Maura eh, per questo talk bellissimo. Una cosa mi ha colpito grazie, veramente tanto, questa cosa di dire, eh, arrivo in un posto e la prima cosa che faccio è fare volontariato, eh, per così, perché questo mi farà conoscere delle persone, che è poi la logica del prima do, eh, eh, senza preoccuparmi di calcolare eh, esattamente che cosa mi tornerà in cambio, ma veramente dare e condividere il proprio tempo, energie è la chiave per attivarne tantissime altre, e questo penso sia stato sempre lo spirito anche del Freelance Camp. Grazie, grazie, grazie davvero. Grazie, grazie a voi in Irlanda. Venite, Goru, è bellissima.